Il 2018 si è concluso con un problema per quello che riguarda la gestione dei rifiuti legato al blocco dello Stir. Il 2019 come si sta presentando? Diciamo che si è concluso già il 2018, questo è già un fatto positivo, e ce ne siamo usciti già con le ossa in buone condizioni. Eh, il problema dello Stir è un problema abbastanza serio, che ovviamente è collegato anche a vicende extraurbane rispetto allo Stir, quindi parliamo di Acerra, insomma ed è la grande partita dell'indifferenziato alla fine eh, come dire, lo stir avrebbe meno ragione di, di funzionare se facessimo funzionare un po' tutti quanti meglio la raccolta differenziata quindi producendo meno indifferenziato perché nell'indifferenziato continua a esserci troppa roba invece che invece si poteva differenziare tranquillamente questo come, fatto, come dato come si dice, di, di, di, di cronaca eh, come fatto dal punto di vista tecnico noi per il momento siamo organizzati abbastanza bene insomma. Salerno Pulita mi risulta e mi ha dato contezza di aver già individuato piattaforme alternative per i momenti di maggior necessità, pare che stiano facendo delle gare europee per lo smaltimento della frazione eh, indifferenziata, Insomma, per il momento le cose eh, sono sotto controllo, è evidente insomma, che eh, la partita uh, uh, rifiuti in generale ha sempre questa vis emergenziale, pare che ogni giorno insomma, siamo sempre sul kiva là per, uh, per salvarci da chissà quale eh, difficoltà uh, temporanea. Eh, io, io penso che è davvero uh, è il momento di, di invertire la tendenza, di, di, di ritornare fortissimamente nelle case con la differenziata, di uh, cercare di arrivare a questa uh, verità utopistica per alcuni, sarebbe davvero un mondo migliore di rifiuti zero, perché se ci riusciamo, insomma, è riciclare, è rimettere tutto in sesso e soprattutto avere più cura uh, delle proprie città, avere più pazienza nel fare la raccolta differenziata. I giorni, io ritengo i giorni che, eh, in cui mh, raccogliamo, fermere restando le, eh, come dice, le segnalazioni e le difficoltà, perché esistono per l'amor di Dio, ma... Se, se dicessimo insomma, che siamo perfetti saremmo dei folli su questo non c'è proprio dubbio ci sono delle difficoltà però se ognuno avesse la pazienza per esempio di conservare l'umido a casa perché passiamo tre volte a settimana non un giorno, tre volte a settimana e allora perché vorrei chiedere alla signora del quarto piano di portare quella maledetta busta nel cestino della spazzatura per esempio a Via Mercanti, è necessario perché non te la tieni a casa visto che domani sera la veniamo a prendere insomma voglio dire questo è un segnale di e per questo stiamo ripartendo dai ragazzi dalle scuole, insomma, da, perché nelle scuole poi nei ragazzi troviamo grande entusiasmo e grande voglia, insomma, di, di avere quello che per loro è un mondo migliore, per noi sembra una parola scontata, invece, secondo me, eh, la partita vera è quella là. Ovviamente ragioniamo con gli impianti che abbiamo, io ricordo a me stesso che noi abbiamo anche un, uh, un impianto, insomma, di eh, elevatissimo livello di avanguardia per quanto riguarda la raccolta indifferenza da Salerno Staglio, uh, inaugurato... Uh, 8-9 mesi fa, che ci consente comunque come dire, una, una transizione dell'indifferenziato abbastanza sostanziosa e consistente. Quindi, voglio dire, per ora uh, siamo sotto controllo. Il problema serio è che dobbiamo fare meglio la differenziata. Il problema dell'indifferenziato è tutto quanto là. Le, alcuni piccoli comuni del, della provincia di Salerno, i cittadini hanno lamentato un mancato, un mancato ritiro da parte delle società di volta in volta coinvolte, questo rischio ovviamente avvisati, cioè nel senso, era stato detto loro, abbiamo problemi nel ritiro per questa ragione, non ritireremo oggi l'indifferenziato, è un rischio che al momento i cittadini di Salerno non corrono. È una paura che abbiamo avuto qualche volta, al momento per quanto mi costa eh, abbiamo qualche ritardo nelle ore probabilmente, eh. casomai passiamo il pomeriggio invece che la mattina, eh, o passiamo col camion storto invece che con quello dritto, insomma, puoi no, no, per il resto, insomma. sì abbiamo avuto anche noi i camion pieni, è successo anche noi, abbiamo avuto anche noi problemi con la piattaforma di Ostaglio, però per il momento insomma, ce, la siamo, ce la siamo cavata, anche perché poi io ricordo a me stesso che la partita dei rifiuti è anche una partita molto delicata dal punto di vista delle normative, quindi devi stare sempre non con due piedi in una scarpa, con due piedi in mezza scarpa, perché rischi sempre insomma, di andare fuori da quello che è il, il seminato. Normative di, di riferimento assoluto è, è drastiche e da ottemperare senza, senza alcun tipo di, di dubbio, né tantomeno di, di, di accavallamento anche di situazioni. Quindi, voglio dire, dobbiamo stare molto, molto, molto attenti. Noi, per il momento, eh, insomma, voglio dire. Mi sembra che fino ad oggi ce la siamo, ce la siamo cavata discretamente. Eh, noi se qualche problema abbiamo nella nostra città, eh, oltre a qualche ritardo eh, nel ritiro qualche volta, cioè, insomma, mi pare che sotto questo punto di vista non ci siano messi stati psicodrammi collettivi, abbiamo qualche problema nello spazzamento. Insomma. Questo è l'unico problema che davvero abbiamo ed è l'ultimo problema che dobbiamo risolvere. Poi con l'impianto di, di Ostaglio e con il sito di compostaggio che ormai e, eh, pronto a funzionare come dovrebbe già stiamo facendo le prove del caso quindi già stiamo conferendo qualcosa per mettere uh, uh, a, a, a giro tecnicamente i macchinari penso che ce la facciamo uh, Staglio sta funzionando benissimo sì, sì, no, il, comp com compostaggio. il compostaggio noi eh, stiamo uh, facendo le prove eh, non soltanto bagliando il funzionamento dei macchinari che abbiamo sostituito dopo quella famosa chiusura per la quale ci sono stati tutti i ritardi che voi conoscete per, per l'apertura e anche sul tema ritardi così vi risparmio la domanda i ritardi ci sono stati questa mi sembra come la storia della, della Reiki eh, che i lavori che non cominciano insomma. noi facciamo quello che possiamo e non ci nascondiamo dietro nulla se fosse stato per chi vi sta parlando eh, avrei messo di persone i sedili nella Reiki uno a uno le avrei avvitati otto mesi fa e avrei messo a posto l'impianto di compostaggio se avessi avuto la capacità si fanno le gare, le gare europee ci sono i termini, ci sono i ricorsi, le impugnazioni, i termini per le impugnazioni ci sono i controlli, eh, Faccio passo da una cosa all'altra per esempio le ultime due gare della Rechi erano soggette ai controlli dell'ANAC insomma, non vi sfuggirà, eh, che eh, ci sono delle, delle normative insomma, assolutamente chiare cui riferirsi quindi è evidente che noi le cose le facciamo, che poi alla fine le facciamo, ci mettiamo un po' di tempo in più perché talvolta noi siamo massacrati da una, da una cosa estremamente seria che restringe la fattività degli italiani che si chiama burocrazia, che talvolta è talmente pesante da farti passare la voglia di fare le cose, però noi non ci riusciamo. quindi voglio dire il compostaggio sta ripartendo, c'era un problema anche sul, sullo strumento che sostanzialmente dovrebbe tagliare meglio le buste perché una delle maggiori preoccupazioni che noi avevamo in relazione anche all'impurità dell'organico derivava proprio dalle buste nelle quali l'organico stesso era infilato. E poi probabilmente anche sotto questo punto di vista dobbiamo anche fare un ragionamento su dove mettere eh, l'organico, abbiamo fatto degli esperimenti in città con dei sacchetti che pare che ai cittadini non sono piaciuti, anche sotto questo punto di vista ci vuole una pazienza biblica perché poi poi porti una novità e pare che non sia la, la più gradita, Era, si stava meglio quando si stava peggio, allora riparti insomma, però ci siamo, anche col compostaggio ci siamo.